nome era Marco Flaminio Rufus, tribuno militare di una delle legioni romane. Le mie prove cominciarono a Tebe, nell'anno 297 a.C., la notte in cui vidi un cavaliere avvicinarsi da Est. Scialbo, da un eterno viaggiare, prima di morire, egli raccontò l'estenuante ricerca di un fiume segreto, purifica dalla morte gli uomini. Se qualcuno avesse camminato fino all'occidente dove a termine il mondo, sarebbe giunto al fiume le cui acque danno l'immortalità. Decisi di trovare quel fiume. Tornai a Roma dove Flavius Preconsole di Getulia mi affidò. 200 uomini. Entrammo così nell'infuocato deserto. Giunti al paese dei trogloditi, fumo attaccati da soldati, metà uomini e metà serpenti. infusi speranza al sorgere del sole. Marciammo sui deserti neri abitati da corvi giganti. Un'intera centuria cadde impazzita Seppelliti morti, al calar del sole riprendemmo il viaggio. Arrivammo al paese degli stradriculi, dove era impossibile attraversare senza annunciar battaglia. Si mostrano i nemici ai piedi del guerrieri che si nutrono di leoni fecero di noi arida steppa, così tutto fu perduto. Senza resister più audacemente, solo nel deserto mi abbandonai all'arbitro Svenni all'interno di un frangeto ove sembrava piovere al contrario.